Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch per mettere la targa bianca che tutti mi avete richiesto secondo me non serve a un cazzo questo glitch però molti di voi sono convinti che avere la targa bianca evita il blocco giornaliero avere la targa bianca evita tanti problemi io vi ho portato il glitch a grande richiesta perché me l'hanno richiesto in molti e vi ho portato questo glitch ripeto per me non serve a un cazzo molti youtuber l'hanno fatto solo per fare visual il blocco giornaliero sicuramente non ve lo toglie la targa bianca però convinti voi convinti tutti passiamo al glitch allora eh, per fare questo glitch eh, basterà andare eh, sulla vender con un unico ovviamente e dovete fare il bug eh, del Mono e Glitch. Adesso vado a spiegarvi: entrate nella vendere, premete la freccia a destra, poi premete cerchio, vi posizionate su esci dalla base operativa. Tenete premuto il tasto Option e mentre lo rilasciate, premete X fino ad ottenere questa schermata. Ragazzi, una volta ottenuta questa schermata, dovete lasciare la sessione l'unico modo che potete è il lettore multimediale ragazzi, non potete fare altrimenti perché sarete buggati sia voi che il vostro amico il vostro amico avrà una schermata nera e quindi diciamo non potrà fare un cazzo a questo punto l'applicazione si sospenderà andrete comunque in un'altra sessione e attenderete che il vostro amico faccia questo ragazzi faccia un invito a giochiamo insieme questo è quello che deve fare il vostro amico quindi vi inviterà tramite parti, farà giochiamo insieme aspetterete l'invito e vi unirete alla partita una volta che sarete in sessione col vostro amico lo vedrete buggato nel, nella vendere, quindi a questo punto che cosa dovete fare? start online, attività, create da Rockstar andate in missioni e scegliete un lavoro da titano è la prima, quella che vi capita insomma a questo punto il vostro amico si dovrà unire a voi, intanto aspettiamo che carichi l'attività e il vostro amico che cosa dovrà fare? dovrà andare tramite parti sul vostro profilo voi dovete essere online altrimenti il vostro amico vedrà questo messaggio quindi andrà sul vostro profilo e, eh, e si unirà a voi ovviamente come ho già detto mettetevi online se magari non vi vede il vostro amico se siete online passate offline e tornate online perché ultimamente il PSN fa anche di questi scherzi e eh, quando comunque diciamo avrete fatto il tutto il vostro amico andrà sul vostro profilo e farà partecipa a sessione quindi voi sarete nel, diciamo, nel, nella missione Dovete premere semplicemente cerchio Andrete in schermata nera Aspetterete che il vostro amico riceverà il primo messaggio Che eh, dovrà accettare Quando avrà accettato il primo messaggio Voi uscirete Questa schermata nera Lui accetterà il primo messaggio Voi uscirete E lui accetterà il secondo messaggio e automaticamente si potrà sbaggare tranquillamente senza nessun problema a questo punto il vostro amico potrà guidare le vostre auto nel vostro garage o comunque nel, non nel garage ma nella base operativa insomma ragazzi per capirci non, eh, non scambiamo le cose perché se qui altrimenti la gente non capisce allora a questo punto come dicevo andremo a guidare i veicoli nella base operativa e il procedimento è lo stesso ragazzi noi ci avviciniamo, saliamo in auto il nostro amico preme triangolo, lo lascia premuto non appena apre lo sportello, noi scendiamo ragazzi è semplice, passerà al posto di guida andrà a posizionare l'auto eh, dove si posiziona sempre quindi l'andrà a posizionare qui in maniera tale eh, da poter creare il teletrasporto e quando sarà posizionata saremo eh, quasi pronti ragazzi per avere questa targa bianca quindi, a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi dobbiamo uscire fuori dalla base operativa e chiamare un veicolo io in questo caso il veicolo già l'avevo fuori dalla base operativa quindi non ho necessità di chiamarlo eh, quindi prendiamo il veicolo che abbiamo chiamato o che abbiamo fuori dalla base operativa andiamo allo Santos Custom e lo vendiamo ragazzi niente di più semplice, dobbiamo fare solo questo una volta venduto questo veicolo tornerete alla base operativa e continuerete il bridge quindi torniamo in base operativa e andiamo a concludere il glitch ragazzi. una volta fatto questo passaggio che avete venduto l'auto dovete tornare eh, nella vostra base operativa e dovete fare l'ultimo passaggio che vi permetterà di rendere la vostra targa invisibile in questo caso la mia è nera e alcuni sarà bianca però comunque sia il concetto della targa è averla invisibile quello che volete voi insomma quindi a questo punto rientriamo in base operativa e l'unico passaggio e l'ultimo passaggio che dobbiamo fare è quello di teletrasportarci in auto come vedete ragazzi questa quest auto è targata alle tigri. quindi che cosa faremo? andremo a posizionarci vicino al pallino dell'uscita faremo comparire il messaggio e, e cliccheremo X e triangolo insieme Andremo a spawnare fuori dalla base operativa E avremo eh, la targa trasparente La targa è invisibile Potete andarla a mettere in un garage eh, Ovviamente non nella base operativa Andate a mettere in un altro garage E il glitch è fatto Detto questo ragazzi Spero che vi sia utile questa targa Spero che le vostre condizioni Siano reali Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti